Che vado dalla motivazione. Nel 2010, grazie a PewDiePie, su Youtube comincia a diffondersi di gamer. No, God. No, God, please, no. No. No. No. Il copio del gamer è quello di farsi vedere mentre gioca e commenta il gioco del momento. Sì, è quello che fa chiunque mentre gioca. Ma lasciamo perdere. Questa moda arrivò anche qui in Italia. E lì fu la fine. Da quando un giovane ragazzo aprì il suo canale e fece successo, YouTube Italia si riempì di gameplay. No! Ma io non è che odio tutti i gameplay. Odio <sussurra> lo stereotipo del gamer. Quindi diciamola tutta. A me stanno sul culo tutti quelli che fanno sempre i seri di gameplay su Minecraft o Flash of Clan. Ma non vedete tutti rotti le palle di fare fa tutti i tempi lo stesso gioco? Io non ci ho mai giocato eh, ma mai ci giocherò! Perché ormai lo so a memoria! Vorrei fare il gameplay? È pieno di giochi, quindi non c'è motivo di fare sempre gli stessi! Che poi essere stupidi eh! Perché se un gioco diventa famoso grazie a un gamer, io mi vado a vedere quello, non è che mi vado a vedere a voi perché siete belli! La verità è che siete tutti i caproni che dietro la fama. Vendereste vostra madre e punti diventare famosi. Ma poi per cosa? Credete che a 50 anni sarà ancora qui a fabbrire e a giocare tutto il giorno? Datevi una svegliata, perché Youtube è solo un passatempo! E non ditemi che c'è gente che ci fa i soldi! Pensate che quelle persone si sono limitate a fare solo questo? In realtà sono stati così furbi da sfruttare la fama di Youtube per crearsi qualcosa fuori. Non siate così scemi, non dovete per forza far parte della massa. Distinguetevi, fate vedere le vostre idee al mondo. Pensateci, vi dà più soddisfazione diventare conosciuti facendo quello che fanno tutti o facendo qualcosa prodotto dalla vostra mente.